Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in compagnia del mercante d'oro Vico della Casana 4 alla Rosso, io sono Cristian, sono Tania Vi salutiamo tutte e due, anche lì si stanno sbracciando da matti, sono così E che dire, Tania adesso vi spiegherà molto molto celermente quello che eh, bisogna fare per venirci a trovare Nel frattempo io scelgo, guardo, qualcosina di nuovo che abbiamo perché abbiamo portato Bulgari, Fope, Chimento, Pomellato, Cartier, eh, le perle, come si chiamano? Le Gold, e poi abbiamo sempre di Fope e Chimento. Poi un bracciale con le rose, con le, con le roselline, con le canna vuote. Poi Sforza, una collana Sforza che è eh, belli, non bella, è bellissima. Via, dai, vai, Tania, di qualcosa. Allora, mh, come raggiungerci? Qualora veniate dal ponente, si prende l'autostrada, si esce a Genova. Ovest, si mm. prende la sopraelevata, si esce all'acquario, 100-150 metri, metri in linea d'aria, ci siamo noi. Brava. Invece se venite dal Levante, si prende sì. sempre l'autostrada, si esce a Genova Est o a Genova Nervi, o a. si poste o d, sì. a Genova sì. Nervi, sì. <ride> o a sì. Genova Nervi si prende l'autostrada, la, si esce a Genova Est o a Genova Nervi, si posteggia in via Vernazza, che è la via parallela, via 20 Settembre, la okay. via dello shopping cittadino, eh, si risale su via 20 Settembre, c'è la piazza col teatro Carlo Felice, di fronte a Carlo Felice ci siamo noi, c'è una farmacia omiopatica, una banca, ci siamo noi. E c'è la nostra via, scendendo giù, avete visto che basta interromperla un secondo, è come quando si <ride> ha il cd che fai, tum, fa e salta e poi per riprendersi letteralmente in coma io mi ci diverto non la prendo in giro in maniera cattiva È che proprio mi diverto così probabilmente non ho altro <ride> modo con cui divertirmi allora vediamo un attimo andando un attimo sulle dolce belle manine di Tania ecco qua andiamo a vedere tipo questo abbiamo questo signori Ok, il bracciale canna appunto vuota. a canna vuota, poi eh, tanto oro da 29, 30, 32 euro al grammo, eh, poi vediamo un attimo, abbiamo appunto come detto signori, pomellato qua, abbiamo pomellato e poi un abbiamo un bracciale double fast di chimento che è da mille e una notte, vedete appunto bianco qua, bianco e giallo dall'altra parte, tutto lavorato, e poi, e poi, e poi, questo anello di Bulgari, guardate anche qui, bellissimo a mio avviso, quantomeno a mio avviso, e poi un'altra cosa che ho preso, mi sono, eh, ho fatto di tutto per averla, la collana coi tre ori, perché so... I tre ori vi piacciono particolarmente, così la collana quanto il bracciale, anche questo che abbiamo. Oh, ma guardate, qua, anche questo qua, che bello che è! Sembra la Madonna del Petrolio. Sì, Hai visto tutta bala così, tutta balapiena, tutta bala piena. Bene, Marco, torna pure su di me. Quindi, voleste vedere Chimento Fope dei brillanti o il solitario da 4 carati e 70 dell'altro giorno? Poi appunto questo con le roselline a canna vuota poi abbiamo l'altro poi la chanel insomma c'è di tutto e di più ah oro punzoni timbri fascio un altro bracciale molto bello e le perle gold e le perle gold che fanno sempre molta molta molta molta scena questa avevo portato una cara cliente di Cugno, poi mi ha detto però sai mi avevo offerto una cifra ben più bassa di quella che eh, mi chiedeva il committente io non mi sono permesso di richiamare la cliente, la collana, il committente ha deciso di fare un pochino di meno, la, di abbassare un po' le pretese e le richieste, quindi vediamo un attimo di, se si riesce oggi. A trovare l'acquirente. Bene, bene, bene, bene. Allora, iniziando per il Natale, abbiamo questi in oro bianco, 18 carati, eh, quasi 4 grammi, 130 euro, nuovo, signori, nuovo, 130 euro la richiesta, nuovo, questo è il lotto numero 1, poi se mi date carta e penna, per favore, eh, no, la penna la ho, se mi date la carta, se mi date la carta, che devo prendere due punti, devo fare qualcosa, vediamo un attimo. Dicevo appunto come per i gentili signori che abitano, no cioè, la ho grazie, eh, anzi una porta ma per favore, che abitano in provincia di Milano, subito fuori Milano, i due clienti che l'altra volta il marito mi ha detto ma salut salutaci, salutaci, e la moglie dice ma no ma magari no, grazie mille, via grazie, via grazie, questo è il numero uno, anche qua signori, dicevo per il Natale avete una signorina, qualcuno, una fidanzata, stava bene? Benissimo, ah, benissimo, benissimo. <ride> Quindi via, via il lotto numero uno, dicevo appunto per quei gentili clienti ho portato quell'oro che dicevo a 30, 31, 29 euro al grammo, oggi faremo un po' di svendite, nel frattempo stiamo discutendo i contratti di tv per vedere se iniziare una nuova collaborazione, se fare un nuovo canale, se continuare su questi. insomma nei, nei prossimi giorni sapremo, sapremo come e cosa faremo. Nel frattempo andiamo a vedere il numero 2. avevo messo qua un... Vabbè, facciamo vedere questa, dai, che è tanto graziosa. Abbiamo questa mina in, eh, con corallo. Ehm, naturale, corallo italiano, vediamo un attimo qua, 50 euro la richiesta, più di un grammo e mezzo 50 non mettere il peso perché è un po' di più 50 euro, eccolo qua 50 euro la richiesta per questa mina da bracciale perfetta, anche qui abbiamo appunto il corallo nostrano italiano con questo rosso intenso, si vede dal rosso intenso che ehm, appunto svetta, vedi qua ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, perfetto, poi volevo scusarmi con l'Anto, la mia amica Anto, la mia amica Anto, non, eh, non sono più andato da lei, oggi sarei dovuto venire, ma credo di non farcela, stasera c'è lo stadio, quindi alla fine ora vedo, se poi avessi proprio tanta fretta, sono, ah ma mi ha scritto, ma mi ha scritto, un bacio Anto, un bacio, mi ha detto baci, o oh. baci Anto via, grazie lotto numero 2, poi per il numero 3, vediamo un po', ho portato qua un, facciamo vedere questa prima, questo, saluto tanto i clienti di Sestre Levante, li ringrazio, sono venuti giù per un oggetto, poi alla fine sono uscite con 4, vediamo un attimo, 12 i grammi, 380 euro la richiesta, Corallo, Giada, Corallo, Giada, Corallo, Giada, mi ha fatto molto piacere, saluto appunto, dicevo, i clienti di essere Levante che sono venuti giù, e poi ho fatto un per Natale, dicevo appunto che eh, poco fa parlavo con una persona che mi dice, sai, ho conosciuto un fornitore che viene da fuori, ti vede spesso sul satellite, ti vede spesso sul satellite, fai così, 3,60-30 euro al grammo. Ti vede spesso sul satellite e mi ha detto che hai dei prezzi talmente bassi che dovresti vendere sempre, sempre, sempre, sempre. Ora devo essere sincero, a parte il periodo che è un po' così, un po' per tutti, ci difendiamo più che bene, sebbene a volte io mi lamenti un po' perché... Come diciamo qua a Genova, chi nucianza nutetta, se non ti lamenti, ok? Non è di ritorno, dite le misure, per favore. Se non ti lamenti non hai poi magari il ritorno che dovresti avere, a parte quello, dico, con le, i prezzi e la merce, se fossero altri periodi, faremmo il tutto venduto, ogni trasmissione. Però, quant'è? 5x4. Per 5x4, via grazie, via grazie. Però, mi ha fatto piacere l'altro giorno dal cliente che è venuto giù per un oggetto che poi ha comprato e mi ha detto sai, mi dispiace quando sento un tv che ti lamenti, che ti lamenti, che dice che non hai venduto, perché mi dispiace tanto, dico, ma no, si immagina, a volte rientra un po' nella cosa, nel gioco delle parti, non hai si fa così, poi dici, ma sai, ma sì, ma ciao, allora abbassiamo i prezzi, a volte, perché è vero, perché siamo di quelli che non è che ci, ci inventiamo le prenotazioni, intanto questo con brillanti 80 euro. Però ringrazio tanto la cliente che come una mamma mi ha detto, ma sai mi dispiace tanto quando dici che magari hai lavorato un po' meno, è proprio cortese, è proprio gentile. Quindi, 80 euro la richiesta per questo cornetto, un bacione, un bacione alla cliente di Ravenna, grazie mille del messaggio, mi fa proprio tanto piacere, dicevamo appunto, dicevamo appunto che... 80 euro, cornetto in oro bianco, 18 carati, anche questo, vedete appunto, da mettere con la colanina, da mettere con un cauciù, da mettere su un bracciale, insomma, l'otto è il numero 4, 80 euro la richiesta e tra poco andremo sulle cose un pochino più consistenti, perché se c'è qualcosa che abbiamo di buono è che solitamente abbiamo più clienti per le cose via grazie più importanti, rispetto a quelle magari un po' più piccine a proposito di cose piccine la cliente di Viterbo sarà presto servita chiedo scusa ancora Però... vediamo un po' se qualcosa ci fosse oggi che le piace se no ci sentiamo abbiamo già tolto qualcosina abbiamo fatto un po' di sconto spero che invece la collana a 20 miglia è piaciuta abbiamo fatto lo sconto anche lei come aveva chiesto quando possiamo lo facciamo sempre qua siamo quasi a 8 grammi metti pure 8 grammi sono un filino di meno quasi a 8 grammi non 16, 24, 220 euro 220 euro per questa, voi pensate, se, a comprare, se andaste a comprare questa collana fatta così a sfere, paghereste soltanto quella già sui 200-240 a seconda dell'oro, del della valutazione del momento, tenete conto che quando noi andiamo a, a comprare in fornitura, sapete cosa succede? Quando l'oro aumenta, aumentano i prezzi ti dicono, ma sai l'oro aumentato, quando l'oro diminuisce ti dicono, sai costa di più, perché è aumentata la manodopera, quindi poi alla fine la sostanza è che andando a comprare l'oro nuovo aumenta sempre comunque a prescindere, qua invece questa colanina 220 euro, 8 grammi, e con quel, se mi vai di nuovo sul ciondolo per favore, perché abbiamo questa, eh, questo topazio azzurro, molto molto grazioso anche questo, oro giallo 18 carati, il lotto numero 5, via grazie, io vi dico approfittatene perché Perché poi mi capita sempre più spesso che qua in negozio, magari siamo qua in tv, Bravo, bravo, grazie della… vi dicevo appunto cos'è che stavo dicendo? Vabbè, a proposito di oggetti estivi, cioè i tre ori e l'acqua marina e il topazio azzurro, andiamo a vedere questo, questo è un modello che qualche tempo fa, siamo sui 14 grammi, qualche tempo fa 4,50 andava per la maggiore, guardate la bellezza di questa, di, dei colori, qua abbiamo… Il peridoto, l'acquamarina, poi abbiamo l'acquamarina milk, poi abbiamo l'ametista, tutto impernato a mano, 14 grammi, 450 euro, tutto impernato, un saluto e un abbraccio, cara Lucia, anche a te, sei proprio gentile, proprio carina, grazie mille, questo è il numero 6, qua 4,50 signori prendereste volendo, volendo, prendereste un eh, anello comunque di design molto molto attuale comunque ricco e tenete conto dove c'è anche della lavorazione perché a differenza di una fascetta o della classica eh, come si chiama quella quando si sposa? Fede oh, non ne voglio no eh, vi dicevo come quella cosa gialla che si mette intorno tutta liscia che si chiama avete detto? Fede ok pensate che è una delle cose che più costa in proporzione come lavorazione pure, di lavorazione quasi non ce n'è. qua a 14 grammi, 450 euro si ha, e voi mi dite, ma sai ci sono almeno 2 grammi di pietre, sì è vero ci sono 2 grammi di pietre, ma pensate che le pietre non costino, pensate che, allora forare una pietra, impernarla, i, questi sono lavori fatti a mano voi sapete che per ogni pietra forata di queste questo vi faccio il discorso un po' più lungo perché vale anche per tutti gli altri oggetti che vedete sapete che forare una pietra o tagliarla implica eh, romperne chissà quanto di quella intorno o perderne chissà quante magari arrivi a, a ritagliarla tutta così poi là fuori perché serve ad impernarla e si spacca all'ultimo via grazie quindi in tutto dovete contare che un lavoro simile comporta, bravissima, un lavoro simile comporta sempre una fatica a cui tante volte non si pensa, a cui non si dà magari la giusta importanza, qua a proposito di pietre tagliate, belle, colorate, abbiamo questo bracciale ametiste allora l'ho fatto vedere a 750 euro, sono 22 grammi, 750 euro, allora 680 euro, anche oggi anche questo, anche questo è andato, anche questo oggi tagliamo, tagliamo. 20 centimetri la misura. No, no, no, per metto di due, Brava! Va bene, 200 Brava! C'è un amore, <ride> grazie mille, ho sentito che ha detto anche che è antipatica che è l'Alessandra però, via grazie, via grazie, allora se avete visto questo e vi è piaciuto o comunque vi può interessare abbiamo anche questo da aggiungere questo è molto più antico mentre questo è ben più recente questo è molto più antico sono 2 grammi e mezzo 70 euro la richiesta un anello antico è uno di quegli anelli se lo vedete nell'antiquariato lo vedete in quelle bancarelle ma quelle belle prestigiose non le bancarelle quelle bruttine eh, intendiamoci qua 70 euro qua ve ne chiedono almeno ma dico poco 150 200 io perché faccio sempre questi calcoli perché sono da fare assolutamente due grammi e mezzo mi metti che due grammi e mezzo ma a favore perché vi dico perché fare questi calcoli Volete sempre, dovreste sempre pensare a volte sembra che parlo in maniera un po' un po' così perentoria ma è nella velocità magari a volte sbaglio dovreste pensare che nel momento in cui andate a comprare comprate questa a 70 euro che se qua da un'altra parte eh, quando ho comprate a queste cifre prendetele sempre perché in giro costano molto ma molto di più prova ne è grazie mille torna su di me prova ne è che abbiamo dei eh, parecchi, clienti, abbiamo parecchi clienti che comprano comprano più pezzi, poi da rivendere, per poi rivenderli appunto in questi mercati, in questi mercatini. Quindi vi dico, voi pensate che quello che magari poi vedete la domenica nel mercatino, quando andate al lago, grazie mille. Brava, brava, brava, quando andate al lago, come capitava a me Adiseo per dire... Poi vedevo dei miei clienti eh, lì a vendere le cose che avevano preso da me, a vendere a cifre molto più alte, la gente deve dire, oh ma che affare, che affare, pensate, avessero guardato il mercante d'oro e avrebbero comprato la metà. Quindi, tolto questo sermone qua, che giuro che per un po' non vi tendio più con questi discorsi, cioè fino ancora a due minuti, perché poi inizia con questa cosa del, <ride> del conveniente, alla mia gentilissima... Che io ora definisco valletta ma è il mio braccio destro 10 grammi circa, 10 grammi circa, adesso, adesso tolgo 30 euro se lei indovina il modello di questa pantera chi è quella grandissimissima firma a livello mondiale? Non cercare nel mio sguardo un aiuto. Qual è quella grandissima firma a livello mondiale? Bravo. Marco. Allora, qual è? Non vi faccio vedere perché. Quella grandissima firma che ha fatto e ideato questo modello, una pantera, cosa ti può dire una pantera stilizzata così bella? È una marca, diciamo un marchio francese? Prendi. Parlo con te, è inutile che ti chiedi fanno a scuola! Eh, scusa Marco, mi puoi mettere i due quadratini se si può. Perché parlo con te, lei così. E guardava il condizionatore, sì, esatto. Sì. quindi eh, direi cartier. cartier brava brava brava quindi allora noi chiediamo 320 euro giusto gli altri 30 perché era 350 gli altri 30 li metterà lei che si è offerta si è offerta grazie mille lascia pure lì quindi torniamo sull'oggetto marco per favore 320 euro anzi 300 euro ci mette anche gli altri 20 sì, ok sì, sì. perfetto 300 euro signori 300 euro satinata lavorata eh, Modello Cartier giralo un attimo dall'altra parte, facciamo vedere. Appunto, guardate, anche l'espressione sono riusciti a fare, anche l'espressione Marco 300 euro la richiesta, oro 18 carati. Andiamo a vedere un attimo la misura, per favore. Le misure, le misure, anzi, ah, sì, vabbè, l'altezza così vediamo. Un secondo solo, ti aiuto, ce la fai da sola? No, lo faccio, lo faccio. rovinare il metro perché è bellissimo, eh? <ride> 2 centimetri per tre e mezzo abbondanti Due centimetri con la per tre e mezzo abbondanti Bene, con la contromaglia, via grazie Avevamo preso un altro metro Mia madre ne ha preso uno, molto molto comodo Perché niente uno zaino, dovevo portare solo per il metro <ride> Perché era 25 metri, no? In pratica le collane noi le misuravamo da qua giù a brignole, Perché veramente, 20, una cosa ma l'alto al, così, cioè largo così poi, bravo, esatto, esatto, esatto, poi vediamo un attimo, cosa potremmo far vedere ancora di piccino per poi vedere di aumentare, alzare il tiro, ma Angelo ancora non ha chiamato il profugo? Vediamo un po', qua abbiamo questo anellino con rubini, vediamo, 7 grammi, 7 del 14, 21, 190 euro. 7 14, 21, 190 euro. 190 euro per questo che ha un anellino con rubini in oro giallo lavorato. La signora chiedeva se sì? ci si deve far vedere, è abbastanza presto per poi uscire. Sì. Via, grazie, via, in oro giallo. Allora, tipo grumettone, allora, ne ho uno molto bello ma è fascio, quindi comporta una spesa un pochino più alta. Vediamo un po', vediamo un po'. Non, hai detto non piatto? O non rigido? Ok, vediamo un attimo. Abbiamo questo, mille e... 90 euro, 30 grammi, 1090 euro. È bello bello bello e anche particolare. Andiamo a vedere questo, ne faccio due o tre di seguito. Poi dopo, intanto, magari li riprendiamo, li rivediamo con calma. Cerchiamo di accontentare questa cliente che la misura è 19x2 centimetri 19 x 2 centimetri. Scusa, ti ho interrotta, stai dicendo qualcos'altro? Che non passa in <ride> Bene, bene, bene. Allora abbiamo questo, anche questo, guardate la scena che fa, molto molto bella la lavorazione, abbiamo questi, questi ovali, giusto sono, l'oro è tendente al rosso, questi ovali dentro la parte è liscia e lavorata, non satinata, ma addirittura eh, lì è scanalato, giusto, è tutto lavorato, pertanto vi dico, questo 1090 euro, perfetto, una salvietta non ce l'avete, non è impossibile? Perfetto, ok, sembra che abbia appena messo a... Scusate, ma... Fai andate a vedere la mano. Se vedete le mani, eh, la mia Marco, se vedete le mani così, non è che ho appena messo a posto un carburatore di una, di una uh, Viper. Eh, bravo, esatto, di un vespino, bravo, esatto. No, no, è soltanto che ho pulito loro. Allora, vediamo un po'. 1090 euro, sfila il bracciale, fallo vede vedere, fallo vedere prima così, brava di fronte, fai vedere anche che sono tutti impernati. Asp cioè con me? Oh. Aspetta, vedete? vedete la bellezza, qua sono tutti impernati, fai vedere come gioca, perché queste parti, signori, sono tutte, vediamo un po', qua, naturalmente è un pezzo unico poi qua abbiamo i due perni e gli altri due perni qua di modo che la parte ovale centrale sia snodata rispetto a tutto il resto del bracciale questo è uno 1090 euro e l'otto è l'undici io dico che 19 x 2 è veramente molto bello io dico che 1090 euro per 30 grammi è veramente molto bello io dico di tenere in considerazione questo poi fallo vedere anche di taglio per favore ma da sola, via grazie, via grazie, bene, poi, 1090 euro, <ride> subito dopo, abbiamo questo qua, fascio, quasi 60 grammi, 2250 euro. 2000, 57 grammi, 2250 euro, non grido neanche, lo dico con tutta calma, lo dico. Sei recuperabile. Eh? Grazie mille, sei stato molto gentile, grazie. Dice eh, non ti faccio più capire nulla. Mille. eh sì, ciao, 2250 euro. Un bel grumettone, misure, dai! Me la sono dimenticata, bravo. Oh, la signorina qua oggi deve prendere ancora il ritmo. La, gli ho fatto il 23. tempo di farle i complimenti. <ride> me sono già pentito. 23. 23 per 1,8. Oh, che precisione! 23, 23. per 1,8. 23 i centimetri. Tenete conto che se anche avesse il polso 19 o 20, sta benissimo lo stesso per un semplice motivo. Quando sono alti, e questo è alto, signori, cosa succede? Che un po' mangia sulla. mangia un po' di centimetri sulla lunghezza quindi 23 l'effettivo poi diventa 21 e mezzo circa pertanto allora l'oro è tendente a rosa poi i punzoni sono fascio i grammi quasi 57 56.8 io gli dico 2250 euro fai vedere la chiusura che è scomparsa, giralo, chiudilo e mettilo via, perché poi quando facciamo vedere queste cose a 30-40 euro al grammo, l'oro fascio, signori, a quel punto allora, a quel punto allora e eh, dico se non lo prenotate, e se non lo prenotate, via grazie, via grazie, perché? Qual è il discorso? Arrivo subito. Qual è il discorso? Se io vi dicessi, <coughs> ve lo sto vendendo tramite TV, fate un IBAN, e vi do l'IBAN e fate il bonifico, pure vi dicessi, eh, ve lo mando ma dovete comprare per forza, Pure vi dicessi, vengo ma dovete comprare per forza, pure vi dicessi chissà quale altre di queste castronerie, lo potrei anche capire. Ma qua quello che ancora non l'ho ho detto oggi, ma che ci segue da un po' di tempo sa perfettamente. Noi veniamo anche a casa vostra, senza aggiunta di spese, non dovete comprare per forza, basta soltanto che siate quantomeno interessati. Poi, se vedete l'oggetto e non vi piace, posso anche capire perché? Perché con quella TV non sempre dalle giuste proporzioni o i giusti colori. Io vi dico questo e ve lo posso garantire: gli oggetti visti in TV, eh, scusate, visti dal vivo, sono molto più belli, a mio avviso, che visti in TV. Poi voi dateci modo di provare, di vedere. Siamo andati a Torino, siamo andati a Milano, siamo andati a Venezia, siamo andati a Verona, siamo andati giù a Roma, siamo andati fino giù in Puglia, signori. Sono sempre stati tutti contenti, è capitato forse una volta che sono partito e son, ho dovuto, ho dovuto, e ho portato le cose indietro. A proposito di Milano, saluto tanto tanto la cliente, saluto tanto, tanto la cliente che eh, siamo andati a trovare domenica scorsa. Ci siamo fatti un giro con Arturo, che ora anzi lo faccio salutare, siamo andati a fare un giro con Arturo la domenica, no? Io no. E eh, fammi finire. Andati con siamo andati con Arturo, siamo andati che io, pertanto che io possa essere pieno di me, uso plurale maiestatis, non lo so. Oh. Io e Alessandra siamo andati a Milano insieme ad Arturo a trovare questa cliente. Dai, bene, Topazzo Imperiale, 3 caratteri decidi brillanti, oggi 1700 euro la richiesta. Signori, 1690, da 2200 euro, 1690 euro. Su, io devo vendere, dobbiamo fare qualcosa. L'altro giorno, Ci siamo? devo dire che L'altro giorno siamo andati. A... Ah, bene. Bene, bene la cara amica di Piazzale d'Atteo Bene. Vogliono vedere la cartina la settimana scorsa? Non è stato sì. Vole... Ah, bravo, volentieri. Aspetta, pronto? A lei Sì, signora. Eh. Sì. Di qualcosa, eh? E lei di dov'è signora? No, possiamo portarle la merce, lei la vede se le piace, e ci dà un acconto, lo teniamo, poi può pagare in quante volte più le viene comode. Dì, di qualcosa! Più quante volte le viene comodo, in qualche modo ci mettiamo d'accordo, il tutto sta a vedere se le piace l'oggetto e tutto quanto, ma sui pagamenti, sa cos'è? Che capiamo il periodo che è, e sui pagamenti, se possiamo, veniamo sempre incontro alle persone. Sì, ma volentieri, certo, certo, io glielo porterei a far vedere, se poi le piace mi dà un acconto e poi ogni, ogni tot ci risentiamo e dà qualcosina e poi quando ha finito di pagare le lasciamo l'oggetto, va bene? Qualsiasi cosa veda, veda eh, chiami pure, eh. è stato un piacere, Da saluto, buongiorno, grazie, buongiorno, buongiorno. Ecco qua, via, grazie, di qualcosa, non si paga. L'unica cosa è rimasta ancora lì, eh, gratis, è parlare, se non sei te, se non sono io, perché io pago. La signora del Grumet dice che con il paccio gli piace, le piace, eh. e se ne hai due, se ne hai un altro simile? Eh. A Grumettoni mi sa di no controllo, però mi sa proprio di no, proprio Grumet la vuole, Grumet la vuole. Avevo il Collier, che ora non ho portato, ma a Bracciale no, però... Se, vuole, se volesse prenotarlo se tanto è senza impegno spiegale poi dopo il negozio vedo perché può essere che ne abbia due che vanno assieme però se fosse mai prendi la prenotazione tanto è senza impegno poi vediamo un attimo andato, sì. vediamo un secondo sempre non è un grumettone non è un grumetto scusate però faccio vedere questo guarda se non parli esci eh, te lo dico <ride> l'altra volta non ha parlato un minuto a un certo punto mentre ne era incontrati il giro dico devi svegliarti, devi parlare, te lo dico come fossi un fratello maggiore, come fossi un fratello minore, perché sono più giovane di lei. <ride> Sentite che si è toccata, toccata sul vivo, e allora si è svegliato, sveglia. Se hai le potenzialità, ditelo anche voi, chiamate, ditelo, ma no, sei bella, sei brava, grida, urla, non dico come Vanna Marchi, d'accordo, però. Allora, bracciale, questo signori, siete fortunati, non è fascio, quindi ve lo metto a meno di quello che avrei voluto fare, a meno, circa 40 grammi, 1500 euro la 1490, scusami. 1.490 euro la richiesta, saluto tanto la signora di Acqui, anzi domani, domani o dopo, mi piacerebbe tanto andare in Piemonte per motivi miei, personali, quindi se ci fosse qualcuno in Piemonte che vede qualcosa, mi può chiamare, sono ben lieto di portare l'oggetto che vede, che visiona. Poi le perle le faccio vedere, stai tranquillo, grazie mille. Mi faceva segno così con una cosa tonda: dice cosa vuoi, ce l'ha con me? Invece no, mi diceva le perle, perfetto. 1490 dicevo ok, ok. Quindi 1490 la eh? è 21 cm per 2,5. Oh, 21 cm x 2,5, dillo con la voce più forte. Ah, allora, i tuoi genitori dovrebbero darmi carta bianca e dire sgridala più che puoi perché la ragazza ti ma. Cioè, sei lì, lì, capisci? Sei lì, lì. Ti piace questo bracciale? E come? È molto, molto luminoso. È molto stringata? E come? <ride> È molto signorile. Sentite il modo di fare molto inglese, molto inglese. E come? Non! Uh, oppure un casino? No. E come? Bella, proprio, no? Bravo! È sfaccettato? Tutto sfaccettato, sì. Bravo, Lavoratissimo. Allora, bravissima. sfilalo, Sfidalo, dai! bravo, oh, fai vedere alla gente il, il, il brillantato, fallo, fallo vivere, dagli, dagli la parola che, che ancora non gli abbiamo dato, Fai che, eh? quella cosa in più che, hm? giusto, questo bracciale, ah ci siamo, questo bracciale la cosa in più la ha, fai vedere alla gente, perché purtroppo quello che io e te purtroppo non possiamo comprendere a pieno, è che lo vediamo dal vivo e vediamo che è bello. Il problema, signori, è che non lo rendiamo a voi, li, non riusciamo a renderla a voi l'idea, un po' per queste telecamere che se le faccio la ripresa col cellulare è mille volte meglio, e non lo dico, lo dico seriamente. Un po' perché purtroppo da, tramite TV la bellezza un po' si, si perde. perde, cioè se io guardo la Mona Lisa dal vivo o la vedo tramite la, televi la, la televisione è una cosa ben differente, non voglio via grazie paragonare quest'opera d'arte a quell'altra opera d'arte appena citata per carità, però il senso è che purtroppo visto così non sempre si ha l'idea di quanto possa essere bello, la soddisfazione più che quasi sempre più mi danno, a parte quando dentro mi dicono Ah, ma allora lei è alto e magro, non è basso e grasso. Dico no, non credo di sembrare basso e grasso. La soddisfazione che più mi danno è che è bello che è l'oggetto dal vivo. Già mi piaceva dalla, telev dalla televendita, dal vivo ancora di più. Queste sono le cose che mi danno soddisfazione, perché quando io vi dico che è molto più bello l'oggetto visto dal vivo, credetemi, ma non perché non sono uno che vende aria fritta, perché se io vengo, e lui, lui lo sa, se io prendo con lui e veniamo in Svizzera, perché vi ho detto che, che queste sono perle bianchissime, quando invece sono gold, e che non è una, un, una cosa a loro sfavore, ma se io vi dico, se la cercavo bianca, ah queste sono bianche, vengo e poi sono gialle, me le rimandate indietro e le faccio il viaggio a vuoto, se il, il bracciale vi dico che è due centimetri e mezzo, poi è uno, io vengo e faccio il viaggio a vuoto, è nel mio pri, prima, di dov'è? Ah! È nel, mio primo è nel mio interesse essere chiaro, quindi vi dico che è molto bello. Poi, ad esempio, una collana che è graziosa, ma è un affare, questa qua non vi dirò mai, è bellissima, è veramente stupenda e falla vivere. No, questa è una cosa da mettere da parte. La usate, chissà se passa dal capoccione, sì ci passa. Quindi la usate ve la sfruttate e mettete i soldini da parte, 57 grammi e mezzo, 50, vi ripeto, quando io vi dico che una cosa è bella, se dico che è bella e lo è realmente, perché? Perché se vengo fino da voi, per una cosa che vi dico essere bella e poi non lo è, faccio del viaggio a vuoto, poi, il bello è soggettivo, no? è quello che piace a me, può anche non essere quello che piace a voi, ma da gioielliere, so perfettamente che un bracciale così, è un bel bracciale. Poi i gusti sono gusti. 57 e mezzo, vediamo un po', per, facciamo 30 euro, 1750, 1750 euro, misura. 63 cm. Brava, e, cioè mi passava malapena i 63, <ride> che testone ho, <ride> che capoccione ho. Un saluto alla signora di Chiavari, visto il cognome penso che sia proprio Ligure lei, perché tante volte magari sono di Chiavari come l'altra amica che è andata a servire con quel anello eh, smeraldi e brillanti molto bello, ancora la saluto l'abbraccio, era andata a Chiavari ma lei è di Milano. 1750, la maglia è, è una? È una, 4, 4 più 1, il colore più delle uno, maglie, no. oro giallo e Bianco e bianco aspetta da capo la maglia è una 4 più 1 oh. i quattro elementi sono in oro giallo e invece poi l'elemento che lì contiene brava è in bianco Oh, vedi che a me dispiace Marco mi puoi mettere nel quadratino a me dispiace ci siamo che sembra che io la voglia sgridare mentre invece io credo molto in lei. Quindi alla fine cerco di. Anch'io da ragazzino ero uno che andava sempre. Csh, csh, csh. Perché? Perché tante volte diceva da giavo, no? E allora dico perché non farla che con lei e farmi odiare come io odiavo quelli che. Csh, csh, csh, tutte le volte? Bene, con siete uomini? Volete risparmiare? Volete mettere i soldi da parte? Volete una bella colonna vera da uomo? Bella spessa? fallo vedere di taglio, per favore, perché non è una piattina, eh signori, qua parliamo di una maglia bella, cioè, se si rompe la catena della bicicletta, questa la potete benissimo mettere, voglio dire, è bella spessa, cioè capite, cioè, oltre che, via, grazie. Scusa, ma due, due ore che dico colano da uomo, che di è colano da uomo? Mi sembrava, no, ma anche da donna, però se io fossi una donna magari metterei più volentieri questa. questa, questa va bene anche da uomo, però fossi donna metterei questa sorta di Chanel, vi dirà lei la lunghezza, sono 77 grammi, tieni cara, 77 grammi, andiamo a vedere un attimo la misura, 77 di nuovo per 30, fa 2350, ah 2350? 70 cm. di lunghezza, 70 cm di lunghezza, questa maglia che ricorda molto le catene pomellate perché è tostissima, la vedi che è, è vero che è piena, sì, no? la sì. senti, 77 grammi, 70 centimetri, vuol dire che è bella piena, no? Io vi dico, 2350 se vi fate il conto è 30 euro al grammo con quello che è l'oro adesso, anche qui, prova un attimo ad indossarla per favore, fatela passare anche dalla testa se ce la fai, se ce la fai 70 centimetri se non ce la fai. Niente, ho detto, vado a passare la tassa proprio per tentare il microfono, eh? È per quello. Ok. Oh, una bella. viene una chanel. Ora lei deve far piano perché lì ha il microfono. È una chanel, mi vai. Bravo, esatto. È una chanel. A ah, 2003 qualcosa! 77 grammi tenete conto che loro ora se ha perso un euro, poi lo recupera sicuro, quando io vi dico sicuro come si dice sicuro come loro motivo c'è, è un bel investimento è una bella collana sono 77 grammi, siamo più vicini, più prossimi al letto che al mezzetto signori a ah, 2350 via dai via il 16 così passiamo al 17 ma mi hai chiesto qualcosa, cosa mi hai chiesto più? il cartier. Il cartier, argento, argento, non placato, è tutto argento. E poi ha una de playan che è bellissima perché la de playan ha sempre un gusto suo particolare. Allora, de playan, cartier. Il cinturino sarebbe da cambiare? Io non lo cambio, cioè lo, non lo cambio, me lo ordinate, l'ho pagate a parte, non prendetelo se potete cartier, perché un cinturino cartier così costa quanto? Di più, allora. Tanto, una di più, una tanto, una... Perché si tolgono da tutto. Cartier, quarzo, giusto? Sì. Sbagliato, no, è giusto. Quarzo, sì, è quarzo. quarzo. <ride> Secondi sì. ore 6, giusto? Sì. Eh, li vedi, no? sì, Non sì, vedi, sì, sì, mi sposti sì. più sicura. Numeri? Romani. Brava. Argento, una delle più grandi firme al mondo. Buongiorno. 680 euro la richiesta. 680 euro soltanto, e eh, signori ve lo sto svendendo, ve lo sto svendendo, cosa sto facendo? Lo stai svendendo. Brava, più voce, dillo di nuovo, vai, <ride> rompi questo tabù. Quanto viene <ride> qui? L'ho detto 680, ho detto 680, 730 quanto ho detto? Oh. vabbè dai 6,80 6,80 dai anche se era 7,30 è amen. poi bello eh argento cartier quarzo allora io direi che è da donna però quanti millimetri sarà questo? sarà un 34 36 no 36 no mi sa di no torna un attimo su di noi Marco per favore sfida lo tesoro 34. 34, 34. 34, 34, 34, perdonami eh, non ti voglio rubare il, il mestiere, ci mancherebbe. è un argento perché è un argento, sì no è 925, il mille non ce la fai a lavorare, mi vai un attimo sul Marco, se non parese al braccio, Marco, Marco, vedete anche da uomo, è logico che io l'ho messo vicino a un Submariner sparisce, ma anche da uomo, anzi Tolto il submariner, anche da uomo va più che bene, ok? Via almeno per me. Ricordati di marcare. Sì, eh, grazie. Per me, poi questa, scusa, ah. orologi con brillantini? No, per ramo, per eh, però alla fine mi lamentavo, ci lamentavamo, ci lamentavamo tutti venduti. Grazie, grazie, grazie. Allora. Più di 22 grammi, scrive pure 22. Opale. pale! Da 7,30 a 6,90. Niente. Cioè due ore al telefono non mi hai fatto prenotare niente. Mi diceva che tu hai a tanti orologi che sarebbe di vari alti ma, lo chiami per prenderlo. C'è una fine in questo racconto? C'è un lieto fine, una fine, c'è la to be continuo? Dopo? Prima? Ha qualcosa da vendere, vuol far cambio o vuol vendere? Con cosa? Questa è molto molto carina, okay. Bravo, perché ha una chiusura oh. molto particolare. Brava, vedete che alla fine tanto le brucia essere ripresa, tra virgolette, che... Oh, guardate che, che viso da professore, proprio tra il risentito e il ti faccio vedere io. <ride> <ride> e diventa rossa, e bellissima <ride> Bene, è particolare però come centrale? Molto Oh, bene Poi c'è un opale, l'opale costa, è bello, grammi, più di 22 grammi 690 da 7,30 o 7,40, ora non mi ricordo Via, grazie, via, grazie Questo, vediamo un attimo Bracciale, canna vuota Io vi dico questo, eh, circa, vediamo un attimo eh, ma così è difficile riuscire a capire quanto possa essere 7, sarà sui 7-8 mm di eh, larghezza, quindi già bello tosto. Eh, vediamo un attimo, bracciale, canna vuota, roselline, chiusura di 8 di sicurezza, chiusura che abbiamo fatto riprendere volutamente al, all'orafo. Oltretutto, per chi volesse prenotarlo, nel momento in cui doveste venire, vi faccio fare la prova di come si apre e si chiude, sentite... Quanta resistenza fa la cerniera? Vuol dire che è stato praticamente? mai esatto. Brava, oh, oh, era lì un po' in tensione, però sapevo già dove volesse arrivare. Vediamo una, prova anche te a fare piano così. Vedi, senti che? Sì. È bello, eh? Bene, questo è un oggetto di fine 8. Fallo vedere poi brava, interamente, perché vorrei, tanto brava così... Marco, se ti distanzi un attimino, se vai un pochino più distante, volevo dire, qua vediamo che a mille, togliamo sto metro che veramente dovrebbero denunciarci per cattivo gusto, che a 1280 euro, tra virgolette, lo stiamo regalando, perché è perfetto, 18 carati, fino a 800 1.280, non chiedetemi il peso, perché quando bene pesa sui 20 grammi signori, io comunque questo non lo metto sulla bilancia, quando bene pesa 40 non lo metto sulla bilancia, quando pesa 10 non lo metto sulla bilancia, perché a 1.280 euro un'opera d'arte simile, se mi vai nel dettaglio Marco lei poi farà il giro di tutto il bracciale, vi farò vedere che è in tonso, è come fosse uscito ieri dalla fabbrica e oggi messo qua ancora caldo di produzione come la focaccia qua in tv in vendita. Quindi io vi dico, ho la focaccia perché essendo genovese ho fame, quindi 1 più 1 uno, uno più uno fa che ho ancora più fame ora che ho pensato alla focaccia. Quindi vi dicevo questo, otto di sicurezza, roselline, fiori, 1280, oro 18 carati, oro 18 carati. Via! Devo vedere bulgari. Bulgari. Oh, bulgari ho giù in negozio un oggetto che è favoloso perché? Perché è un, lui che tu hai fatto la bella vita, sì, bravo, tu che hai fatto la bella vita con le bollicine, sapete quei cosi che viene fuori con gli affari, fai così le bollicine, le... Sì, No, Quello con le bollicine che è bulgari. Ehi! Ah! Stai dormendo? Poi! Sì, ma la signora di Albenga? Sì. Non le chiedere più niente, va bene così, così rispondi. Aspetta. Aspetta insomma, 3, 2, 3. Poi, vediamo, diceva oh, Bulgari, giusto? Bulgari. Sei? Sei. Direi <ride> sì. di aspettare un secondo che salute l'altra signora. Allora, signori. Va bene. Zaffiro, Rubini, 990 euro. 14 grammi. Va bene, grazie a lei. salve, tante... Ok, Bulgari, allora, zaffiro, cabochon, molto bello. 9,90? 9,90, lo so che è incredibile, ma è così. Lo so che sembra poco, lo so che è poco, perché sembra, lo so che è poco, però... 9,90, a fatica, tanta fatica, ah ci siamo, a fatica, tanta, tanta, tanta, tanta fatica. Signora che mi ha richiesto il bracciale con le roselline. Eh. Ti ringrazio per averlo fatto vedere, ma non arriva l'ho fatto. Ah. Vabbè, cara signora del bracciale con le roselline, venga giù, che ne parliamo e vediamo. Brava anche a questa amica, questa giuntilissima amica. Oggi... Ma di quelle due collane la d'oro non no, vi piaceva nessuno? Ah, che ne... la, la, la, la signora? Eh. che lei non ha visto questo bracciale cametista, che glielo ha detto tua Ma, mamma? Ve faccio vedere? Eh. Allora, all'amica, mentre sei lì così, all'amica di prima, faccio vedere questo bracciale che a me piace particolarmente. Qua, Marco, scusami. Beh, Marco, ah, ecco, grazie. Solo un secondo, eh, solo un attimo il bracciale con le ametiste prenotato dalla nostra amica, bene voi pensate abbiamo delle amiche eh? abbiamo delle clienti amiche ormai perché ci sentiamo al cellulare chiacchierò col marito abbiamo delle clienti amiche che addirittura prenotano sulla fiducia perché qualcuno ha detto ma sai guarda che c'è questa cosa qua che fa per te qua signori abbiamo una delle marche delle firme, delle maison più importanti, grazie mille a livello mondiale, ok, qua abbiamo un qualcosa di una, di un... ma sentite, fate un po' mente locale, pensate alle vostre amiche, voi pensate in quante possono annoverare un bulgari tra le, la loro collezione, un anello poter indossare un anello bulgari signori, quante delle vostre amiche, voi oggi a 990 euro avete l'opportunità di avere un Bulgari tutto per voi. E poter dire, sì, io lo ho, Bulgari. 9 e 90. Oltretutto, lo senti il peso. Come? E come. <ride> e in tv metterà una tassa sull'e come. Con lei ci ripaga tutte le due ore di tv via grazie, via grazie, via grazie poi un altro bracciale le collane ora arrivano e arriva anche sforza basta lo chiediate, arriverà anche sforza le, il bracciale questo è uno di quegli oggetti che di, mm, per cui vedete qua c'è il panno quello che sporca tipo camionista bulgaro che mette a posto un cambio un, un, una gomma vediamo un attimo Qua abbiamo quasi 75, vabbè scrive 75 per comodità, poi prendiamo il peso bene, dovrebbero essere sui 74, 73, no 8. Qua abbiamo, scusami, Grazie. questo bracciale, bracciale... 19 cm abbondanti per 3. 19 per 3. 19 per 3. Abbiamo questo bracciale di quasi 75, fai così, 8, 16, 24, 2390 euro. 2390 euro, a soli 2390 euro, ma sono pochissimi, viene 31,8 circa, 32 euro al grammo, ma facciamo così, guarda, il peso, il peso, vediamo un attimo, eh. mi sembra che sia sui 74, facciamo così, facciamo 31 per 74, viene 2290 euro, a 2290 euro diviso appunto i 74 grammi circa sono a 30 euro al grammo. Avete del grano da mettere? Vi parlo proprio come fossimo a, a, a, a cena così a chiacchierare, anzi, ancora di più a pranzo, che non è neanche una cosa, è una cosa ancora più easy, ancora più semplice. Vi dico: avete del grano da mettere da parte dei soldi. Volete togliervi la soddisfazione di farle i signore in giro a costo zero? Perché? Perché 2300 euro se vi dico di un paio di scarpe sono tante, se vi dico di una gonna sono tante, se vi dico di una borsa sono tanti, ma se vi dico di un bracciale d'oro sono pochi, soprattutto quando si passano i 70 grammi di peso, qua significa fare le signore a costo zero, perché significa che tra qualche anno questo io lo rivendo e ci faccio di più di quello che ho speso, ecco qual è il discorso, voi pensateci cioè, a 30 euro al grammo, non vi capita più. Non vi capita più, io vi dico i pesi giusti, sono 73 grammi e mezzo, 74, ma la tua conta 74 viene 30 euro al grammo, perché se io fossi un altro diciamo, e eh, è un'ottantina di grammi, quanti non scrivo nei pesi? Io mi prendo anche quella responsabilità, me la prendo a cuore leggero, sapete perché? Perché so quello che dico ed è vero quello che dico, pertanto, poi posso sbagliare di mezzo grammo, l'altra volta mi chiamo la signora e sai era 4 decimi di meno dico, guarda, mi dispiace io sapete dico magari 74 sono 73 sei non mi sembra di fare Dicevo no no ma ci mancherebbe anche perché quando tu hai detto che era 73 l'altro che ho comprato ma era 73 e 6 dice non è che ho chiamato per e ti rendo 6 decimi di grammo quindi dice come l'altra volta sei stato bravo così questa volta qua non ti dico di certo niente mi ha fatto molto piacere e saluto e saluto tanto tanto la signora di Torino cioè di Torino vicino a Torino quindi torniamo sul bracciale, 2390, no 2390, avevo abbassato, 2390. 2290. 2290, avevo abbassato di 100 euro, altro che, Arturo, vieni qua, cosa che eh, ha rapito la tua, eh, non ce la fa passare tra le sedie, vieni qua, vieni, bene, allora, fallo vedere ancora una... Guarda la TV, non Arturo. <ride> Eccoli qua. Ai, ai, ai. Ai, quanto pesa questo tipo. Oh, bene, Guardalo! <ride> <Guardala. ride> bene, torna pure su di noi. Grazie mille. <ride> Grazie mille. Guarda, fai ciò. Ciao. Sì. Ciao. Sì. Bene. Allora, cosa facciamo vedere di altro? Niente, dai arriva Arturo Arturo Papco lo Spencer, occhio a cuoricino, non capisce più niente. <ride> Vediamo un attimo, fai vedere questa, dai. Cos'è questa? Una uh, splendida uh, trilogi Oh, trilogy perché? Perché sono tre pietre. Bene, bene, <ride> bene. Guarda che bella, guarda che bella. Saluta la mamma. Ciao, ciao. Ecco qua. Bene. Allora, Trilogy, in oro bianco 18 carati, dai, ehm, caratteristiche: un carato e 10 di brillanti F-color, bene, la richiesta 1750. Tolti io 40, 80 euro, ora non ricordo. E dal vivo sono ancora più luminose le pietre. Brava, bravissima lei vi parla col cuore in mano finché lo fa uno come me che a, a, alcuni mi dicono sai ce la faccia da furbetto altri mi dicono sai sembra un po' più addormentato <ride> quindi i pareri sono son contrastanti ma quando parla lei quando lei parla signori mettimi le, le, le due faccine per favore quando lei parla scusami se mi permetto guardatela un po' ha la faccia di una che racconta bugie se mi dice che sono bianchi è perché perché lo so oh qui scusami per la verità quindi torna pure sull'oggetto Marco grazie un bacio ad Arturo Brianza. oh un bacio ad Arturo dalla Brianza. <ride> ma ad Arturo non avete delle baci biscotti, trippa <ride> e pallina e sì. pallina però oggi è venuta una scolaresca, sono spupazzato, sbacciucchiato, lui era proprio nel pieno, lui era nel pieno. Io volevo dire, bene? Ah, bene. Bravo! Lo conosco? Sì, mi ha detto che ti conosci, che mi ha detto se volete vedere, mm. e, come l'avete visto prima. E vuol vedere la di, di Sì, quello. ok gli portiamo anche quello va bene questo grazie. era il bracciato quindi 1750 un karate 10 f color un karate 10 f color la richiesta per il 22 signori anche qui grazie tesoro anche qui vi dico questo mi fai anche il biglietto per bulgari favore Sì, no così mi rimangono tutte e due Via anche a lui, perché così almeno... che non si sa mai. Vi dicevo, signori, via, grazie, torna su di me. Vi siete conosciuti con la fidanzata, poi è diventata moglie. Ormai che è moglie, danno è fatto, quindi dovete prendervi le vostre responsabilità. Grazie. Allora, vi dicevo, vi siete conosciuti, avete fatto l'anello di fidanzamento, poi ce l'hai. Ce l'hai e va bene così. Poi, e non pensare che di lasciarmi che poi ci rifidanziamo e te lo rifaccio. Poi, vediamo un attimo. Sì, certo, le requisito anche quello che le ho regalato. Poi, avete fatto il bimbo e avete fatto le, eh, la, la, la, la riviera. E quanti solitari vuoi? Te l'ho già detto che per il fidanzamento, hai capito? È un altro. No non sono me abbastanza <ride> anche quello è vero, brava, esatto comunque dicevo, ora cosa manca? la trilogy, con la trilogy perché la billogy a me non piace a te piacciono i contrari i contrari a me piace Eh, mi piace tutto <ride> era lì che volevo arrivare no, ma i contrari a me piace il doppio colore, dico la verità No, scherzi a parte, vi dico, avete fatto uno, avete fatto l'altro, vi manca la trilogy. Signori, un karate 10, non è neanche così esagerato da dire, ma mi sento in, in imbarazzo a metterlo perché si vede troppo. Poi, pietre bianchissime, sono belle, come erano quelle pietre? Stupende, mi perdevo l'inquadratura perché mi mettevo a guardare l'anello invece dello schermo no, davanti. Ma, eh, vedi, vedete perché? Lei è un'amante vera dei gioielli, ve lo do per garantito, Ok. Quindi cosa succede? Le cose belle le vedi, le cose belle. Noi, qua in tv, vi ripeto: venite giù al negozio, chiamateci. Questo cliente di Spezia, che io saluto ed abbraccio, ha chiamato, andiamo lì, vediamo se vi piace. Se gli piace, ci mettiamo d'accordo, se no ci abbiamo provato. Se no, potrebbe anche non piacere, non vi sto dicendo. Ah, arrivano subito. Questa la indossi un attimo. Il, prima la misura, un secondo solo circa 50 grammi 1900 euro 42, 41, 42 eh, una lì da uomo non li ho portati 41, 42 quasi 50 grammi oh. anzi, vi dirò di più non ce la faccio fischiare oggi 1900 euro Gr quasi 50 grammi perché se no mi sembra 48, quasi 50 grammi, 1900 euro, è un po' tutto sfocato, però forse perché lo, lo, il scintillio, lo scintillio, lo scintillio, lo scintillio, sì, lo scintillio dell'oro, lo scintillio dell'oro, allora se mi vai dentro il, esatto, bravissimo Marco, oggi abbiamo il campione in carica di inquadratura che è Marco, abbiamo queste eh, frange che vengono appunto giù è in bianco, è in giallo, è in rosa, poi intervallate dalla parte invece più liscia, pensate le frange sono tutte brillantate, la parte liscia così sfaccettata, vedete che diventa sfaccettata perché sono tutti dei rettangoli, ok? Crea un ulteriore gioco di luce, ulteriore gioco di luce arricchito dalla parte più sopra, quella sorta di corona che abbiamo, vedete di nuovo, anche lì lavorata a mano e poi la parte quella più adesa al collo, diciamo quella più aderente al collo, quella liscia che non deve dar fastidio, qua. Questa è un'altra di quelle opere d'arte. 1900 euro, 42 i centimetri, signori, 50 grammi circa, eh, 48 grammi circa, eh, 48 grammi a 1900 euro. Ma è da prendere al volo: è da prendere mille volte, assolutamente, non ci piove. Comunque, allora, poi metti da giù, eh, vai in, No, pat, pat, pat, pat, pat, vai un po' più da distante Marco per favore, vorrei far vedere come viene a collo questa, 41-42 cm, è di una bellezza disarmante. Ora, tira da giù, metti da giù, la facciamo vedere, poi dopo tanto proviamo questa con comodo, vediamo appunto, vi piace l'oro giallo, allora... Avete un bracciale in rosa, con questo, ho giallo e bianco, con questo ci sta benissimo lo stesso, abbiamo i tre colori dell'oro, non è impegnativo come credete. Voi pensate, con 47, 48, 50 grammi d'oro, 42 cm a 1900 avete addosso, indosso un gioiello, incredibile, 1900, via, grazie, via, grazie. I Rolex non li ho portati, ho quello al polso mio. No il mio Rolex, al mio polso c'è un Rolex che ora farò vedere. Allora dai fa vedere, eh, mette via quello. Tra poco facciamo vedere l'altro di Kimento che mi è stato richiesto. Il FOP mi è richiesto, giusto? Cioè. Allora intanto premetto: brava alla, alla cliente di Salerno che ha acquistato i primi tre. Bravo client, ai clienti che sono venuti ieri. Questo è l'ultimo che rimane. L'altro giorno è venuto questo a invece che 80, 1.450, dai. Sì, 1.450. Ieri è venuto un, un fornitore, ma ha ha una cifra più alta al grammo di quello che noi facciamo vedere a voi in tv. Centimetri? 43. 43 centimetri, ora su dal collo, diglielo quando lo fai, così lui ti sente. Non so che per te parlare in più è, è un peso. Oh. Arturo? Dov'è? Ah. Vi dicevo eh, Fope, mi scrivi Fope Marco per favore È eh, Fope in oro giallo 18 carati e avevamo l'altro quello se, se, sempre solita eh, stessa maglia eh, tu bollare un po' 40. schiacciato grazie Marco e l'abbiamo portato a Milano da Piazzale d'Ateo ancora un abbraccio poi Avevamo i bianchi, ieri abbiamo pensato bene di mandarli in Riviera, bravi clienti. Avevamo i tre colori, l abbiamo pensato bene di mandarlo nel sud Italia, brava anche la cliente. Signori, questo è l'ultimo, da 1650 oggi a 1450. Non approfittarne sarebbe un delitto, un vero peccato, perché Fope a queste cifre non capita mai più. C'è una gioielleria, mettila bene di brava, c'era una, gio una gioielleria giù in pieno centro che li vendeva eh, nuovi con la scatola, qua manca, abbiamo il sacchettino, quello con la scritta Fope, li vendeva li metteva circa a 180 euro al grammo, questo è quanto, pensate aveva fatto gli sconti del 20%, è un braccialetto di quelli sottili che noi vendiamo a 1000, lei aveva scritto, questa persona aveva scritto da 3.200 barrato, offertissima, 2.850, voi pensate che già scontato veniva più del doppio di quello che noi vendiamo appunto, vendevamo la linea così. Oggi a 1.450 è più di 30 grammi, mi sembra 32, ora non me lo ricordo, ma non mi interessa perché FOPE non va a peso, ok? Ma pertanto non va da peso, però sapere la, il peso che ha più o meno, dopo eh, superati i 30, sapete che è 1.450, mai stato indossato, mai stato indossato. Quindi vuol dire che è? Nuovo giusto? giusto oh, Bene, via, grazie, via, grazie, FOPE. Non mi ci perdo perché intanto quello rimane rimane lì, metto in vetrina un'etichetta con scritto FOPE, entrano a chiedere una volta che entra a chiedere se ti interessa qualcosa senza spendere, non ti ci faccio uscire. Guarda, eh, eh, ieri signori faccio per aprire dei due clienti, dico, vabbè, però c'è ancora qualcosa, a un certo punto mi dice. Senta, ma mi vuoi far uscire devo comprare per forza ridendo vabbè è finita che hanno comprato comunque e alla moglie dice la prossima volta quando fa per aprire tu apri subito la porta così non rischiamo dice se non ci fa più uscire si è scherzato un po' e Fope l'hanno gradita come vediamo questo abbiamo detto 520 euro questo cos'è 520 euro Longin in oro giallo 18 carati Longin in oro giallo 18 carati con il suo datario il quadrante bianco, l'orologio è tenuto bene, oro giallo 18 carati, è un Lady, ma non è uno di quei Lady che non vedi mai, anzi facciamo così, 4,80 dai. 480 euro non è di quei lady che spariscono che non vedi, che è di, sono difficili, dove vedi l'ora, la vedi e non la vedi. No assolutamente, assolutamente. Cosa? Lady. Quadrante bianco, sfondo bianco, i numeri sono? Indici in oro. Per l'altra vista un po' così che cercavi di capire la provenienza della numerazione. Eh? <ride> via grazie, dai, via grazie. Oltretutto anche la fibbia che non è in oro, scusa se tu tolgo dalle mani, che non è in oro ma è comunque l'ongin dorata originale originale assolutamente bello una cosa che non abbiamo fatto vedere erroneamente ad esempio il logo qua nella parte ci vedi ma qua nella parte eh, interna diciamo nel fondello non diciamo nel fondello via grazie allora dal 2003 poi abbiamo fatto 2190, oggi 1.009, se no poi torna al, eh, al diretto interessato. Un carattere 20 di rubini, 0,50 di brillanti, 18 grammi di peso. A 1.009 un anello deco così non lo trovi neanche se giri tutto il mondo. Anzi, ti dirò di più, hai la fortuna di averlo a casa tua, oggi qua in TV senza neanche dover uscire. Ok? Ma se non, lo, se non lo prenoti qua Scusate, eh? Sì, poi tanto ci sentiamo, dai. Allora, lei mi signora. Pronto? buonasera. Sì. sì. Un po' più grosse, più o meno indicazioni? Guardi, ora io sono quel signore che presenta, glielo cerco subito, vediamo se lo, glielo faccio vedere al volo, va bene? Lo cerco un attimo. Grazie a lei signora, buona giornata, buongiorno. Va bene? Buongiorno. Grazie, buongiorno. Faccio lo squillo. Sì. Io. Allora presenta, il numero che <ride> c'è scritto di già. Allora. Mi chiedono delle spille, una signora chiede se hai delle altre spille. Pensa che devo portarne una molto bella e me la sono scordata a casa. I negozi. Dai, fallo vedere di taglio, da sopra, da dietro, davanti. Via, grazie e tuo padre, mi ha detto, oh, eh, quanto parli, più oggetti e meno, eh, meno chiacchiere. Vediamo un po', vediamo un po'. Io mi ho detto tuo padre mi dirà di tutto per te. Invece no, vai <ride> no. oh, vai più veloce. Ok. <ride> sì. Allora. No, eh, scusa, te che dici meno chiacchiere e più, più lotti, quando è che spendi? Ma fammi capire. <ride> Hai capito? No? Eh, ma fammi vedere della roba. Eh sì, ma spendi un attimo. Dai, per le gold naturali australiane da 6.500, l'avevamo fatto l'altra volta, 5.500 euro. A 5.500 euro. Andiamo a vedere queste. Perle gold, 14-15 mm se non erro, chiusura in oro bianco, 18 carati, andiamo, dai, digli, digli che le indossi, occhio al microfono, bravissima, perfetto. Perle gold, naturali, 14-15 mm, metti meno Marco per favore, dai 13 ai 15, ora non ricordo, metti 14-15, poi vi diciamo tutto bene, perché se arrivate stamattina l'abbiamo presa al volo, ciao va, già lasciate... Cioè, no, no, 14-15 perché 13-15 sarebbero a scalare. 14-15 è la, ehm, il, diametro. Il, margine, il, diametro, sì, il margine che ti danno sulla misura del diametro. Allora, per le gold, Australia, 14-15 mm, chiusura in oro giallo, 18, in oro bianco, 18 carati, sono perle prezzate a 38.000 euro. Ora tolto il hanno tolto il cartellino erroneamente perché l'hanno fatto... Eh, Ehm, come si dice? Infilare. Bravissima, le hanno fatte infilare. Il discorso è, noi le facevamo vedere a 6.500, 6008 non ancora infilate, col cartellino della ditta di vendita 38.000 euro. Ora, signori, aiutati dal periodo che è, eh sì, aiutati da questo brutto momento, per il fatto che c'è la crisi, e per il fatto che le perle, le perle cinesi abbiano rovinato il mercato, alla fine i prezzi sono crollati. Ora è il momento di comprare le perle australiane e giapponesi. Il momento è adesso, assolutamente. Ok? 5500, via grazie. Se dopo voleste rivederla, chiamate. Sarò ben lieto di mostrarvela. Poi, subito dopo, la signora, la gentile signora, mi ha chiamato poc'anzi al cellulare io ho risposto, mentre eravamo in diretta, e mi ha chiesto di vedere un bracciale che costasse meno degli altri, dice, non più di 500. Io questo è nuovo, 320 euro, pesa 9 grammi, 320 euro. Poi mettiamo una busta, è quella lì, era il 27, la collana? 320 euro. Dai, colore dell'oro, Dania? Due colori dell'oro, bianco e Rosa, è rosa tendente al... Sì, brava. Cioè, giallo tendente al rosa. No, è rosa. È proprio rosa, ok. Meno acceso di alberi. Ah, però ecco. è rosa. Sì, okay. sì, sì, sì. 23 cm È nuovo. È nuovo, è bello, è particolare. Il bello di questi modelli, sapete cos'è? Tenete conto Faccio che così. è nuovo. È che, appunto, essendo così, vai sulla larghezza, vai sulla consistenza, ma al tempo stesso... Un peso comunque molto molto contenuto, pertanto cosa ho? Ho l'oggetto scenico, l'oggetto bello che fa scena, ma al tempo stesso che pesa molto meno di altri, quindi ho comunque un bracciale che è largo 2 cm, ma che sicuramente mi verrà a costare meno di questo qua, pertanto io vi dico 320 euro, 9 grammi, è nuovo, oro rosa, oro rosa, oro bianco, fai vedere la chiusura per favore? Ancora e ancora strutture. un abbraccio al papà. Oh, ma guarda che può bello! poi alla fine congiungersi in qualsiasi anellino. Brava, oltretutto la misura, appunto. Poi voi la scegliete perché? Perché può congiungersi in qualsiasi anellino. Sono fatti appositamente, c'è cioè una sorta di prolunga. Dimmi, solitario, lo facciamo vedere subito. Ricordo che abbiamo sempre il 6 carati e 20 e il 2 carati e 0,7. Vediamo un secondo. Ma aspetta un secondo, che faccio due o tre cose? Allora aspetta, aspetta, aspetta. li facciamo velocemente, via. Grazie, dai. Allora, velocemente, 15 lotto. Numero 15, vai. Marco, metti pure già la scritta. Bravo 1750. 63 cm, Tania, 63 cm. Grazie, tesoro, 63 cm. 4 più 1, bianco e giallo, bianco e giallo, 1750, 57 grammi e mezzo, a 29, 30 euro al grammo, bene, bene, bene, via questo che era il numero 15, poi subito dopo, rimanendo in tema, il tema di quello appunto che vi ho fatto vedere prima, adesso, cioè di veri affari che fa molta scena e messa al collo, sono sempre comunque un investimento, c'è questo signori, non è scritto… Aiaiai. questo che è il numero 16, il lotto numero 16 è a 2350 euro, questo è il 16, 2350, la collana è a maglie diciamo ovali ma squadrate, lunga 70 cm 77 grammi, Sì, pronto? Quindi questa qui prima non ho fatto vedere la chiusura. Sì, signora Mercante d'Oro, esatto. Buonasera a lei, mi dica. Sì. Sì, ma ha lasciato il numero? Eh, ma la posso, ch mi dica. Ma mi, la posso chiamare tra poco, signora, che sono in diretta io. Grazie mille, la chiamo appena finito, va bene? Grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Via, grazie, via, grazie. Poi il Lotto, ricordati il sì, eh? sì, sì. il Lotto è il 24 invece, Fope, Fope 14,50. Abbiamo queste richieste di rivisitazione, le facciamo molto velocemente, così ci togliamo il pensiero. Ci togliamo il pensiero, poi abbiamo. Scusami se ti passo davanti. Abbiamo, era il 16, no? Sì abbiamo questa canna vuota ho sentito adesso una signora che sentirò più tardi va a dirmi appunto che va a spendere un po' meno mi dirà quanto, vediamo se riesco a venire l'incontro, nel frattempo la signora di Mantova l'ha richiesto, Mantova o Modena era? Modena Modena la signora di Modena l'ha richiesto sì sì sì sì via, grazie la signora di Modena hai detto? La signora di Modena, la richiesta era il numero 13, può essere? Eh sì. Via Marco, grazie, torna su di me. Per il 13, ora sento la cliente, la chiamerò appena finito, non appena finiamo il... Eh, no, non era il 13 allora. No, mi sì, 19. 19. Bene, 19 rivisitazione al volo, al volo, al volo, al volo, ah ecco perché, rivisitazione al volo, al volo, al volo, via dai Marco, bene, 19, allora questa è per la signora di Modena, abbiamo detto giusto, che ha chiamato, io poi l'altra signora che invece è lì, non te lo ricordi? Vabbè, bene, questa signora che si sentito ora al telefono, sono ben lieto di telefonarle, entro breve, via, grazie. Invece il 13 doveva essere quello con l'opale? Quello con Topazio, brillante Topazio. Allora, brillante Topazio, sì sì sì, so quella. Va bene, rifacciamo questa, perché avevo scritto l'813, però lì il 13 c'è un altro oggetto, però qua è sempre 13. Quindi... Vediamo questo, signori. Qua io vi dico questo: l'ho passato già. è Sarà già la terza o quarta volta che lo faccio vedere. Ma è possibile che un pazzo imperiale 3 carati e 10 di brillanti a 1.690 euro sia ancora qua? Ma come può essere? Ma vi rendete conto che ho è così 4, 5 anni fa, prima di questa crisi nera, che cosa? La collana da uomo, cos eh? Cosa voleva? 1500 invece che? Ancora un secondo. Vabbè, tu prendi nota che vediamo un attimo. Grazie. Marco sul cellulare, va bene? Ok. Quanto costa? Allora, il suo diritto è bello eh, questo? Mh. Allora via. Vediamo Però tu prendi nota, via, grazie, ma, questo è fine, brava, ma guardate la bellezza di questo ciondolo qua, ma come può essere che un ciondolo così sia ancora qua, ma vi rendete conto, un, un pavé di, brillan di brillanti così, solo a comprare i brillanti, la pietra, il topazio imperiale a parte, cosa può costare? fai come loro, tanto? così ti togli da tutto? <ride> dai, di più, più. l'altra, tanto ah. dai, poi così Fai vedere la trilogy? Bravo. tanto non c'è nessuno che te la deve regalare cioè prima ci proprio da con me ora ci sei te, fai vedere la trilogy e fa così ah, <ride> no, perché... no, la portaviglia no. ah vai a vedere la Trilogy, oh c'è una Trilogy bellissima, sì no, a quella cifra non ce la faccio, però sono da eh, il signore di Verona, giusto? Il signore di Verona, sono ben lieto di venirle incontro se lei mi viene un po' incontro, ecco, a quella cifra che lei vorrebbe non posso. Dov'è la collana? Hai ragione anche tu che lo trovi la Trilogy 22? 22? 22, chissà perché... La... Oh, sono 22 lotti che ti <ride> dico che numerare non lo sa. Ti dico le altre, dici che numerare hai, le hai qua. 22? No, l'altro prima, sono qua. Grazie. è lui? No, non è questo. È l'altra, la 4 più 1 <ride> Che è? Eh, questo qua è il suo. Via, grazie. Vediamo se Alessandra la prenota. <ride> No, no, non ti sta bene Ma no, come non come ti, come ti piace ginello, ah, ok eh, eh. Eh. chi mento? questa, metti da dentro dov'è no, la collana? No. no, sforzo lo passo adesso la collana, va bene vediamo un attimo Ah, richiamato il signore del Rolex, lo faccio vedere su... Sì. È perché volevo... Ecco qua, scusa se la tiro. Perfetto, poi... C'è ancora solo un secondo, poi ti lascio andare, promesso. <ride> no, perché poi giustamente mi ci mandano. Questo qua, va bene tutto via. Aspetta. Questo, signori, questo se c'è... Ma il nostro amico Silvestro, il 17, argento, quarzo, cartier, 680, ma io dico, ma, ma un orologio così, ma signori vi ricordate quando compravate, si, compra, si vendevano e si compravano braccio, gli orologi così, bravo, a 2000 euro, ma ci ricordiamo di quando, a, prego, ma signora Lina, rifaccia vedere la spilla e altre importanti non ho spille dietro è quello il problema perché ha chiamato signora allora signora Lina che, eh, dato che è lei è di Genova mi sembra di aver capito mi chiami vengo a casa sua le porto le spille le faccio la, la, la trasmissione lì no però via grazie però le faccio vedere le faccio vedere queste due o tre spille volevo dire le faccio il prezzo di trasmissione di tv ecco il senso del discorso era questo Facciamo, facciamo ancora questo, dopodiché lasciamo tutti liberi e tranquilli, quelli che sono qua, e eh, vabbè, non vi sto a spiegare perché e per come, abbiamo questo, questo 60 grammi 1950. Allora, questa io l'avevo proposta, l'avevo detto a una cara amica di Torino, di provincia, in provincia di Torino, dice guarda che è una collana che fa per lei, fai pure con comodo, non è mica un problema. <ride> Tanto questi, questi minuti ci vengono decurtati tranquillamente, non è che... Cioè, sai come nelle partite di calcio c'è cioè il gioco è effettivo, i minuti e il gioco è effettivo? Allora, 1950, io questo dicevo, per la signora di Ivrea l'avrei... È il 29. 29. Sì, Marco, è il 29. Questa, per la signora di Torino, l'avrei vista perfettissima, nel senso, so che le piacciono le cose belle, mi sembrava strano, che avessi chiamato, però giustamente l'altra volta ha speso. No, Cristiano, siete sicuri che sia il 29? Sì, fai 29, guarda Marco, non ne ho voglia. Questa è la signora, eh, dato che compra e apprezza solo le cose belle, ecco perché mi ero permesso di, poi non si è più fatta sentire, l'altra volta ha detto, sai ho speso un po' di soldini, quindi per un po' cerca di, di dimenticarti il mio numero, il mio nome e anche che ci siamo conosciuti e la capisco anche. 1950, 60 grammi, via così, qua. Poi, eh, qua, ops, qua. L'altra volta abbiamo preso una prenotazione. La signora è venuta e ha detto ho fatto le foto, tornerò con mio marito perché è lui che sceglie e decide. 47 grammi, 1850, poi cancello questo mm -hmm. perché... 1800, chi è che mi porta una gomma per favore? 1000, oh, ce l'abbiamo, ah. 1800, ce l'ho qua. 18,50 la richiesta, gli ori. Uno è rosa e uno è bianco. Giori. Allora 18,50, 47 grammi. Oro, rosa e oro bianco, 18 carati. Mi metti la firma? È eh. chi mento? La cliente dice sono venuto a vederla, mi piace tanto, se l'hai indossata, se hai fatto le foto, dice torno con mio marito, poi non l'abbiamo più vista, io mi permetto di metterla in vendita, chimento, Marco, la firma, per favore, grazie mille, scusa, vi ripeto, è bellissima, bellissima, bellissima, via, grazie, via, grazie, più che altro, perché è particolare, poi non è proprio il solito chimento, il solito chimento, abbiamo questa, ad esempio, che è double face. È vero, che tu padre dice, tu chiacchieri, chiacchieri, però fai meno lotti. Però voglio dire, eh, avete tutte le firme del mondo. Tutte le ho fatte vedere, tutte, tutte, tutte, tutte anche di più. Chi mento? Questa, signori. 1.400 euro, 35 i grammi. 1.400 euro la richiesta. È double face. Sì, siamo in diretta. Chi mento? Poi uno jean, la donna, e No, no, no, no, no eh, anche se la fai vedere. Double fast, fai vedere una parte, fai vedere l'altra. Chicchi di riso. Ah, ma double fast voleva il bracciale? Sì, ci mancherebbe. E allora ve lo faccio vedere, signori. Mai indossata, eh? Mai indossata. A chicchi di riso. Cos'era? Ve okay. lo dico subito. Allora, la lunghezza è 51 centimetri. Dato che... via grazie faceva segno l'abbiamo però un po' mandata via eh? sì, l'abbiamo dille che se dire che se volesse che lasci il numero del cellulare le mando anche le foto su whatsapp non è un problema mi diceva Alessandra che vi saluta di nuovo fai ciao allora, mi diceva, mi diceva Alessandra, quando ho detto del Chimintu Double Fassino ce la segno così, era il bracciale che io ho fatto vedere prima, all'inizio della trasmissione, questo bracciale signore, anche questo praticamente nuovo, perché mai stato indossato, la cliente mi ha detto non l'ho mai indossato, e io sono d'accordo con lei che non è mai stato indossato. Allora, 25 grammi, euro la, 990 euro la richiesta, 9,90 ma la bellezza di lei è che prima di far vedere un oggetto, prima lei... La contemplo! Bravo! <ride> Chi mento, ma? Parte bianca, parte bianca e gialla. Parte bianca. Parte bianca e gialla. Va bene. Sì. Allora, se... Ok. Sì. Eh, deve parlare... Va bene, ha detto che Sì, sì, sì, sì. Chiamala Ale. D'accordo, grazie. No! L'ho capito io da qua. Chi è? Cosa vogliono? Sì. Sì, si può fare. dice si può fare. Sei io, no? si può fare. Cognome e telefono. diglielo se tu fai Nepa, Nepa. Sì. Interrompila, ne parlerà con Cristian. Ah, io non ti faccio guardare, <ride> no, la signora. <ride> oh, she's been. Sì. Allora, di qualcosa, dai. Non ho detto le misure di questo. Ecco, aspetta. Eh. Il metro, il metro, il metro. Vieni, dammelo. Pronto? ecco perché cosa voleva spendere signora non, non è... 20 centimetri la lunghezza per allora, la cifra purtroppo centimetri non ce la faccio però larghezza. magari le dico lei tanto è senza impegno se lei mi lascia il telefono io dopo la, la lascio alla mia fidanzata io dopo la richiamo se non ci mettiamo d'accordo non ne parliamo più va bene così se no magari invece glielo la passo eh? buonasera Visto. eccomi allora, ciao amore mio, ciao, eh ad Arturo, via grazie, via grazie, via grazie, poi, allora, sì sì, no, non ce n'è, non ce n'è, io ho 22 anni e ne mostro 40, 60 anzi, per queste cose, <ride> ma ne avrei 22, sono più giovane di lei, eh, Sono del 95 94, giusto? Mm. <ride> Ci volevo vedere, <ride> vediamo un po' la 30? La 30? La vede adesso? Sì, la Ok, dai, 30, veloce. <ride> Piace? Mm -hmm. Vai. 30 Il stesso moschettone Moschettone ballo grande, oro Oro, due colori dell'oro, rosa e bianco. Brava! Chimento numero 30 Marco! Ed è nuova praticamente. È anche 51 cm bella lunga. 51 che la stessa Ah, Via! Come, come, come, eh, no come il peso come è, cosa, è quello Ten tenete conto bravo dai 30 via esatto. allora, vi dico, sì. poi oh, sì. il tesoro lascia da lì mentre mentre mentre io vi mostro questo poi Marco vieni su di me perché lei andrà ad indossare questa, giusto tesoro? Sì, basta. Non farla vedere adesso, aspetta, aspetta. Rolex, acciaio e oro. Marco, Marco, Marco, scusami. Ok. Rolex, acciaio e oro. Il vetro l'abbiamo cambiato. Tra poco cambieremo la ghiera nera perché ha due righe. Ma il prezzo è sempre 4.150, signori avevo fatto 4.450, avevo fatto 4.450, 4.490, poi ho detto vi faccio 4.150, no aspetta Marco vi faccio 4.150, eh perché mi sono sbagliato io. E allora cosa ho detto? Ho detto vabbè signori vi faccio 4.150 perché il vetro è rigato. Ora il vetro è stato cambiato, verrà cambiata anche la eh, ghiera che vedete qua a un piccolo segno, sempre a spese nostre a soli 4.150. Submariner da uomo, acciaio e oro, quadrante nero, ghiera nera, automatico, vetro zaffiro, scatto rapido chi più ne ha più ne metta signori questo qua parliamo di uno dei, dei re degli orologi assolutamente niente di più bello io vi dico è logico che io conosco gli orologi, lo apprezzo, mi piace, mi piace di più. Se devo scegliere tra un Rolex e Pate Filippo, io scelgo sempre Pate Filippo. Però vi posso dire questo, sceglierei Pate Filippo da privato, ma da commerciante ai Rolex tutta la vita. Questi si vendono, questi sono belli, questi fanno tanta scena, questi sono conosciuti. Chiunque nel mondo conosce questa marca, conosce questo modello, chiunque nel mondo l'apprezza per un motivo o per l'altro, guardate le lancette, i, i, i bicchierini, poi signori, vi ripeto, scritte dorate, eh, scatto rapido, vetro zaffiro, la corona, guardate la corona nella sua semplicità, quanto è piena, quanto è bella, quanto è grande, via grazie. Io vi dico signori, a 4.150 euro questo è veramente un gioiello. Con la sua scatola, la garanzia c'è la nostra di un anno. L'hai marcato questo tesoro? Ma visto, che era il telefono. Comprare, sì, no, no. E poi... Oh. Spogliati la giacca di so allarga, aprila un po'. Oh, andiamo a vedere questo. Questo è sforza. Andiamo a vedere una di quelle collane che non si vedono mai può piacere, può non piacere ma è un qualcosa di strepitoso all'Alessandra Alessandra non piace ok? All Alessandra di gioielli poco ne sa all'Alessandra non piace perché poi ognuno ha il proprio no, toglimi un attimo quelle scritte Marco per favore, ognuno ha, il pro ha i propri gusti e ha il proprio genere ok, è un po' come i vestiti io vi dico, magari io il più delle volte se posso vestire elegante ho dei cappotti che amici miei non metterebbero mai ma difficilmente si possono dire sono brutti, poi dici ma io non lo metto questo difficilmente si può dire è brutto, si può dire dà troppo nell'occhio è logico che dia nell'occhio abbiamo la marca Sforza grazie mille il Telefono a lei perché? ah Eh? Ah sì, sì, sì, sì. dov'è la cosa? Ce l'hai là? Me la metti lì scusami, per favore? Dentro la busta il biglietto? Sì. Là. Okay. Tanto lì, non ti si vede. allora, è Sforza. Vi dicevo, signori, abbiamo Giada, Giada lavorata, intarsiata a mano smeraldi e rubini per due carati, 86 grammi di peso dell'oro firmata. Sforza, signori. 4.700 euro. È vero che comporta una bella cifra, una bella spesa. È... Basta, eh? eh? Basta. Basta. Ok? Oh. Ho capito. Pensa se a parte invertite. Oh. Ti ho chiesto un favore. Grazie. Eh? Secondo te? Eh, un altro benissimo, attacca, vi dicevo: Due carati tra smeraldi e rubini, Giada è sforza, lavorazione lavorata a mano. Con poi abbiamo secondo me Microperle perle Giappone. Ok, secondo me ripeto. Sono stati acquistati i cinque Buddha in Giada e poi è stato commissionato il lavoro. Un lavoro che deve essere costato un occhio della testa. Perché? Perché quasi 90 grammi d'oro e l'incastonatura delle pietre, pietre molto belle. Poi con questi, con, con questi pendagli occhi qui dico, ripeto, può piacere come no, io non sono qua a dirvi, è un pezzo per tutti. Il bello di questo oggetto è che non è per tutti. È proprio questo il coso che lo rende ancora più bello, che non è per tutti. Quando dicono, ma sai, è un po' tanto particolare quello che indosso, dice, non saprei portarlo. È un complimento. Il fatto, ripeto, signori, il FOP a me piace, ma il FOP lo sappiamo portare tutti. Sono queste cose che le cose... Poi mi dite, ma sai, ma io quando me la metto, ma perché devi metterla? Può anche lasciarla solo anche in vetrina. Un pezzo così in vetrina, signori. Ora, Marco, torna su di me, per favore. perché... Le... La vedete così? Togli cortesemente, toglimi il riquadro, bravo, girati a favore di... Non la zeccherà mai il verso. Oh, perfetto. Ma te come io, come me, non è che... chiedo a nessuno se ha la garanzia. Noi lasciamo certificato. Sì, sì, sì, ben, logico. Non ho guardato il seriale hanno guardato il seriale, eh, deve essere... Eh? io penso sì, sicuramente prima del 2000, poi è bicchierini così, però è, è molto bello secondo me, poi dico bicchierini così, contorno oro, scritte oro, eh, a me piace, poi ripeto signori, va a gusti. Sì, ora tra poco facciamo rivedere, scusami. E ora allora andiamo giù a farla vedere, la facciamo vedere così, perché è un oggetto, il 33 era del sub, è vero? È un oggetto che sforza questo, signori. No, no, ti ne avevo teso come prima. Marco. Marco. Grazie. Allora, guarda come si scrolla. Guardate la particolarità. Poi ripeto, fate la faccia come Alessandra e va bene, non dico niente, assolutamente... Cioè, signori, i gusti sono gusti, non è che un Ferrari debba piacere a tutti, non è che una Bentley possa piacere, debba piacere a tutti, non è che una Viper possa piacere a tutti, ognuno ha i propri gusti. Poi mi puoi dire, guarda, non la userei mai perché una Viper è stare sdraiato per terra in pratica, <ride> oppure come alcuni con un po' più di pancia, una macchina così sportiva, non riescono, io ad esempio da quando ho provato un SUV di un amico, io non ce l'ho mai avuto perché non posso, giro in bicicletta, ho provato il surf di un amico, stando così in alto ti senti più, eppure magari non comprare un SUV perché comunque è scomodo, qua signori io vi dico, qua abbiamo la Rolls Royce delle collane, poi può... Puoi dirmi non la comprerei mai perché è 4.007, perché, o 4.008 non mi ricordo, perché è difficile da mettere, perché è un po' troppo particolare, tutto quello che volete. Ma non può non colpire. Chiunque di voi stia guardando adesso, che dica che è bella, che dica che è brutta, ne, non può non avervi colpito. Non è uno di quegli oggetti che passa inosservato, non ci sono storie, è un dato di fatto. Ripeto, io non punto sul dirvi è bella, eh, state mettendo i soldi da parte, no, io punto sul fatto di dirvi voi qua state acquistando, un, nel caso in cui doveste acquistare la collana state comprando un piccolo pezzo di storia dell'arte orafa, è questo che fa la differenza, ripeto, le collane al metro, le sanfare, chiunque, sono queste le cose che io vado, voi pensate, mettetevi nei panni dell'orafo, che poi è un maestro, era un maestro, non un orafo, viene qualcuno con cinque Buddha e vi dice mi fai una collana su questi cinque Buddha, cosa fai? Non sai dove girarti, giusto? Invece no, dov'è che si vede il maestro? Il maestro vede cinque Buddha, ci pensa, magari non ci dorme la notte e trova un'idea così. Trova quell'idea che pochi avrebbero avuto, invece mettere 5, uno dietro... No, li mette così, che scendano giù, che prenda il disegno di una camicetta, o di un maglione più scollato, di una maglia più scollata. Lavorate in ogni sua parte, ma guardate la bellezza. Ha delle pietre di altissimo livello, di altissimo valore. Poi, ribadisco, non vi piace, non entro nel merito. Vi sembra troppo... Sì, se no... Va a gusti, bravissima, esatto, ma io, la dritta per favore perché questa, ah ecco, cosa sta dicendo che non le piace? Allora, sul cellulare mi ha scritto, è favolosa, ok? Una signora di Bologna, una cliente di Bologna mi scrive, è favolosa, ciao, eh, oh non avevo visto Emma. domenica è bagnità e bagnità registriamo la puntata natalizia sì, vediamo di venire allora io vi invito a farvi questo pensiero grazie Marco torna su di me voi pensate mi è stato scritto adesso adesso, tre minuti fa è favolosa scritto proprio favolosa adesso chiama una signora dicendo a me proprio non piace. Voi pensate, riesce a suscitare emozione anche quando non piace. Voi pensate a una persona che prende un telefono, prende la briga per chiamare e dire però a me non piace. Ti ha suscitato un'emozione. che sei lì. Ti ha suscitato un'emozione. Io vi dico... La mia presentata adesso è 4.700 euro io vi dico, ne ho un altro sforzo c'è un negozio con lana e bracciale io vi dico, ne ha parlato adesso con la cliente Alessandra pensate, grazie Marco torna pure su, su di me pur non piacendo ha suscitato l'emozione di dire devo chiamare e dirlo quante volte vi dà una cosa che non piace Dici, ma non ci fai neanche caso oppure, boh, oppure che brutto. no, qua prendi il telefono e dici a me non piace cioè, ti è entrata dentro volente o nolente bravo molto molto bella volente o nolente ti ha creato, un, ti ha suscitato un'emozione che è questo, quando mi dicono un mio, mio mentore che è stato per me Borsetti ok, con i suoi difetti e con i suoi pregi è stato per me un vero mentore diceva bene o male l'importante è che se ne parli non poteva riassumere meglio non si può riassumere meglio il concetto che con questa collana vi piace? Non vi piace? Però se ne parla, però attira le... Cioè, a me pezzo. Poi, voi, vi può piacere, vi potrebbe lontanamente interessare, chiamatemi, vengo a casa vostra e vengo dove volete. Se vengo e mi dite no, perché l'ho vista dif differente, lo capisco, perché è un oggetto particolare, questa va vista, va vissuta, va toccata dal vivo, ok? Non è una cosa che un braccialetto che dici che carino, che bello, lo vedo e ciao, no, questa va guardata, poi tuo padre sarà lì ora a sbuffare e dire, ma fai vedere un altro pezzo, per carità non lo voglio, poi tanto tramite tv posso fare il duro, poi quando lo vedo ogni volta, <ride> mi sono dato un 87, è l'unico che devo guardare così, quindi, <ride> bene, mi hai chiesto l'orologio, questo è orologio signori, <coughs> Allora, come già detto, la garanzia ve la facciamo noi e per la lecita provenienza e per la, il funzionamento. Un anno, 12 mesi, l'ho fatto controllare, l'abbiamo vista, abbiamo cambiato il vetro, abbiamo fatto. Il numero era ragazzi 33. Eh? 33. 33, il numero era 33. Voi pensate, in due ore abbiamo fatto 33 lotti con 10 rivisitazioni. Ci saranno alcuni che saranno schiumando, tanti avranno cambiato. A me la TV piace così, non è un bazar, non è che sono qua, Ah non è un bazar. Quando mio figlio era craturo, guardavamo la TV e, a e, a e si mi diceva, abba, stavo riprendendo un pezzo di Gomorra. Allora, vi dicevo questo, signori, non è un bazar, quando io faccio vedere un oggetto da quattro, anzi, mettimi per favore anche... Quando faccio vedere un oggetto da 4150, che è un vero affare, perché questo è un vero affare, ma quando faccio vedere quello da 47, quando faccio vedere quello da 3000, la presentazione va fatta, non è una maglia marinara, maglia marinara, peso, lunghezza, maglia marinara, via! No. Quando faccio vedere un, un oggetto come prima, va goduto, va vissuto, ok? E non è una casa, quella della casa vacanze che entri dentro no? e dici sì, vabbè, tre vani la prenoto tramite, tramite giornale o tramite sito. No, quando io vado a vedere invece una casa che è per la vita o, o una casa che vale o quando cerco di fare il salto di qualità la voglio vedere in tutti i suoi aspetti, il vicinato, i vicini, il parcheggio, eh, la luce ed è giusto che chi viene a presentarla la presenti con tutti i crismi, tutti i canoni. Questi signori sono oggetti che lasciano il segno. Poi un submarino racciaio oro l'ho trovato un po' dappertutto, a 4.150 non credo. Però abbiate pazienza se mi dilungo a parlare da Anna Sforza, capisco che tanti di voi guardino le televendite per il gusto di vedere degli oggetti. Purtroppo noi cerchiamo di dare spazio, non faccio come quando lavoravo ad Alessandro Orlando, che faccio otto ore a parlare magari solo dei divani, cosa che è gradita lo stesso dopo 8 ore magari non provo, non del tutto, però abbiate pazienza, la cortesia di capire che via grazie per l'orologio, nostra dichiarazione, nostra garanzia, nostra vendita a scatola, bello, tutte le maglie, va bene, scusa se tolgo dalle mani, però poi abbiamo questa magari 60 grammi circa, poco meno, eh, 57 grammi, ecco, 57 grammi, 20 centimetri e mezzo di lunghezza per 2 di 20 larghezza. 20 di lunghezza per 2. 57. 1.990. Brava lei perché è talmente... Guardate il luccichio che ha. Allora, giallo, rosa, bianco. Prego. 1.990 o 9,50 Ho detto 1.990, ma... 1.990, è a 34 euro al grammo, poi se possiamo faremo anche un filino di meno, 1.990 euro, 20 per 2, è bello, ecco i tre colori, è gustoso. 35, 35. 35 il numero dell'otto, Marco, e qua risulta tutti così. Vediamo, 1.990, via, grazie, dai. Via grazie, poi questo, lo farò, ora inizierò di nuovo un po' più veloce perché veramente 33 lotti sono pochi. Ora questo qua, bracciale, io per me ho un... di No, ho scordato quello rigido. Anche ah, Arturo Tutti, tutti zitto, guarda. Eh. Allora, 1200... 1190 euro, boh. Per me è un 21 carati. Il punzone, il timbro è 18, io ve lo vendo, per 18, ve, lo vendo, ve lo presento, ve lo, ve lo mostro per 18 carati. Mi è rimasto bloccato da qualche parte? Lo vedete Arturo? Sì. Era qua sotto, no. per qui. Ah, è qua. Ce l'ho qua sotto. 1190. Cara amica mia, pe quanto pesa? Dillo, dillo, 32. 32 grammi. Cara amica mia, che lo vedi? Amica mia, che stai sulla collina. Oh, Vedi? Tuo papà, sempre il massimo rispetto per il maestro Sforza. <ride> cara amica mia Lucia <ride> via grazie fiori in rilievo le calle sì. microperle, perle caro Nino ridevamo per te sì. quattro carati. la eh. Sì, ma dovevo far vedere? 4,70. Tinta, tinta. Dimmi amore, dimmi, vuoi uscire? Vieni, dai, vieni. Ah, vuoi le carezze? No, apri anche. Scusa, se per... 4 carate e 70, signori. 32.000 euro, 31.990 euro. Tolgo anche quei 10 lì e faccio sto sforzo. Dai scherzo, 32.000 euro, 32,4,70, M Color, ehm, VBS1, bello, perfetto. Se vuoi dire qualcosa attraverso la, la, la, TV, la TV? Ma la prenota perché? No, voleva sapere di questo bracciale. E che numero era? Bracciale chimento, hai detto? Sì. Non ti hai detto neanche la cifra, no, niente. No, niente. No. Allora, signori! Qua, non vi, faccio, non vi faccio, il... Ah, 4,70 è il centrale, poi abbiamo circa due carati. Ah, no, che non esca dalla inquadratura. Questo rientra nel... Se... Scusate eh, le mani nere, ma... Questo rientra nel discorso che ho fatto prima degli oggetti, ci si perde un po' di tempo, se... ma vanno presentati nella dovuta maniera, ok? Nel senso che se esce dall'inquadratura su un oggetto così si nota più che magari facendo una, una maglia marinara, ecco. 32.000, via grazie, dai abbiamo un tempo perché io stupi, scioccamente mi sono perso un po' a chiacchierare, a parlare, perché poi alla fine a me piace chiacchierare, non si, di, non si vede, non si direbbe mai, ma mi piace chiacchierare, con chi ne ho voglia, se poi non ne ho voglia sono più chiuso e taciturno di tutti quanti, però questo è il 32 per la signora che si chiama come quel nome altisonante della gioielleria. 32 è il numero dell'otto, andiamo a vedere 990, fai vedere che è davanti, appunto, brava, tutto bianco e bianco e giallo. Ancora, grazie, Nino, per la tua disamina. Per quanto riguarda. Ehi! No! Ah, Bravo. Per quanto riguarda, scusate per l'urlo, per quanto riguarda era dei cavi. Per quanto riguarda il, eh, non mi ricordo più, ah sì, per la tua disamina su Sforza, via, grazie, via, grazie. Poi, questa è la 32, cara signora, se dovesse essere, provate un attimo a chiamarla, ditele qualcosa, nel caso in cui fosse, dagli il biglietto a lui, aspetta chiamano un attimo, vedi se l'ha visto o se fosse davanti a tv, adesso lo facciamo vedere, pomellato, pomellato, brillanti, quasi 20 grammi, la richiesta da 1.790, 1.550, voglio vendere, svendere assolutamente, 1450, 1.550 la richiesta, pomellato, oro bianco, oro giallo, ancora mi scuso per chi avesse magari pensato che ci siamo troppo, di, che mi sono troppo dilungato, grazie. Ora tuo pare ancora più di qua che dice complimenti per la trasmissione, mi stai prendendo in giro, caroni, caro mio. Allora, dicevo: dicevamo anzi, 1550 pomellato brillanti, 20 grammi circa, oro giallo, oro bianco, 18 carati. Sfila l'anello. La, fai vedere che i torcion, che i San Marco della Brava, esatto. Sono morbidi, movibili e tutti, tutti quanti. Uno non, come si dice più? Sono, tutte tra... sono disuniti, sono... ognuno è isolato. Vabbè, sì, dai. Ci siamo capiti, comunque io e te ci siamo capiti. <ride> Gli altri, boh, può essere. Pomellato, via, grazie. Poi, signori, pomellato. Ho questa, dato che il tempo stringe. Pomellato, brillanti, più di 60 grammi, 62 grammi. Guardo se c'è un altro bracciale. Era questo. Il numero 20. Cos'era? Cos'era? Un Cos altro bracciale, su quella che sulla testa proprio guardiamo chi ha la prenotazione e poi se me la chiamiamo, dai. Eh, allora, Pomellato, fai vedere la chiusura, per favore. Okay. Brillanti, oro bianco, 62 grammi, 2550 euro. È corto, sarà 42 centimetri, ora poi vabbè, magari prendiamo la misura. Sì, però 80 anni. quindi non ce l'ho di presenza, e io come finisce la no, c'è più male, eh? e se vuole tanto questo qui lo metto, da, lo metto da parte, tanto è senza impegno, diglielo, Va bene? pomellato, ah, se, sa, se scrivi un po' più piccolo Marco, facciamo lo sconto a chi ci leggi, dai stai tranquillo, poi, eh, allora, se la telecamera la muovi? Se vai un po' più giù lei... E ti dice la lunghezza, ah, perfetto. Allora, apriamo da qua. Dai, cosa sei in religioso silenzio e ti muovi con solenne solerzia? 41 centimetri, 40, eh, hai visto che ce l'ha azzeccato 41 centimetri 2550, via grazie, via grazie. Ora Marco non riesci più a fare la titolatrice quindi. Allora, vi dicevo questo, quello l'ho fatto vedere, quello l'ho fatto vedere e quell'altro l'ha fatto vedere. Un bracciale. 130 grazie, 1350. e Chiamara? Può sì. chiamarla? 40. Che... 40! Stai attento quando passi di bulldozer che l'altra volta hai rispondato una tv tra poco. Allora. Che è là? Mm? Allora, 35 e mezzo grammi. Poi, lunghezza, brava lunghezza. E facciamo poi vedere la lavorazione. Vedete, sono tutti dei rettangoli con la, gabb con la propria gabbia, diciamo soltanto la base, però. 20 cm e mezzo per 2, Ora più o meno. vedere 3. così? 20 per 3. Ok. 20 cm per 3. Ora di fronte, brava. Vedete che ogni, ogni elemento, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fallo vedere per così. Ok. Vedete, ogni elemento riporta qua <coughs> degli smalti. Grazie. Degli smalti a fuoco quelli più resistenti, bello, bello, bello, bello, bello, poggialo di nuovo sul polso, oh, mi vai un po' più distante Marco, signori, questi sono oggetti che non si trovano ovunque, sono gioielli che non si trovano ovunque, non si trovano ovunque, bene, bene, bene, bene, poi via, grazie, ancora due, tre, due lotti dai Marco, allora vediamo qua, questo è un anello che mi ha prenotato una signora, ora purtroppo non ho il numero, se non la chiamavo, mi ha prenotato tre pezzi per più di 5.000 euro e poi quando l'abbiamo chiamata uno no, però l'altro non me lo ricordo, io dico signori tenete conto che la trasmissione voi non ci crederete, ma se pensate abbia un costo fate elevatelo a 5 volte di più, ok? Quindi nel momento in cui mi chiamate, io erroneamente loro, che non sono del mestiere, io l'ho fatto per anni di stare lì ai telefoni ed ero anche molto bravo, sicuramente di più di quanto sono davanti alla telecamera io vi dico questo abbiamo preso una seconda prenotazione cioè hanno detto è già stato prenotato la cliente dice no io in un seconda non ci sto e butta giù il telefono l'altra cliente che l'ha prenotato prima mi dice ma sai non me lo ricordo più com'è l'anello sono 3 caratteri 20 F color la richiesta la richiesta da 1690 a 1650 era 1850 Ora togliamo 200 euro in due giorni, però signor, cara signora che aveva prenotato questo, la prossima volta tra i carati e 20 F-Color ci pensi per favore, ma non voglio essere cattivo o, o, o, o sgridarla o okay. che, però tenga conto che se mi prenota due, una collana, un bracciale e un anello, e poi mi dice collana e bracciale abbiamo gente che non potevano essere uniti, allora non li vuole più, l'anello dice ma tanto non mi ricordo con me, tenga conto che, capisce, poi se non vi piace... Io me lo riporto a casa, non è un problema. Ma se si prenota, tanto per passare il tempo, questo è già è un discorso un pochino più delicato. Via grazie. Come ultimo lotto... Uh, gli orecchini non ho fatto vedere. Abbiamo questi, anche questi. Un carato, GF, il colore. 850 euro. Sono due, ora quando ho uno, l'altro ce l'ho qua sparso, lo troverò. 850 euro, un carato signori 8 e 50. volete degli orecchini? Volete degli orecchini, vi piacciono? Volete qualcosa che faccia scena? Questi fanno per voi un carato F color via grazie, ultimissimo lotto, un diamante da un carato e 30, la montatura in bianco e in rosa, un carato e 30 da 2.750, 2.000, 5,90 per oggi, perché ho voglia di vendere, è andata benissimo, finalmente è finito sto referendum e non entro nel merito del referendum per non farmi dei nemici, finito sto referendum, finalmente si sì, lavora di nuovo, tenete conto lui è scritto brillante, ma è un diamante, un taglio vecchio, io vi dico, ha un bel colore, ha qualche segno, un karate 30, costerebbe 25.000, fosse perfetto, siamo in chiusura, bene… Bene, grazie, torna su di me. Allora, io vi dico questo, vi do un appuntamento, oggi giovedì prossimo, come da consiglio di Nino, come da consiglio di eh, il cliente di prima, la prossima volta saremo, faremo più oggetti e meno chiacchiere. Detto questo, vi ringraziamo, vi salutiamo. Un'ultima cosa, siamo presenti su Facebook, il mercante d'oro, gioiellieri mercante d'oro, tra poco saremo su YouTube.